ciao a tutti ragazzi bentornati o benvenuti nel mio canale sono Daniele e oggi voglio parlare con voi di un argomento che sicuramente sarà interessante per molti di voi e che vedo che va sempre più di moda <coughs> ossia l'offshore come si gestiscono cosa significa avere delle aziende offshore come non si pagano o come si pagano le tasse tramite offshore eh, cerco un attimo di fare il punto su tutta questa situazione che è sempre affascinante per tutti quanti cioè come si fa a pagare 0 di tasse come eh, si gestiscono aziende offshore e cosa significa esattamente quindi resta qui ragazzi bentornati benvenuti eh, sono Daniele. Per chi non lo sa, sono un e-commerce manager esperto in dropshipping sul marketplace. Ma non solo, mi diletto su qualsiasi ambito economico, eh, business e finanziario e condivido le mie esperienze qui con voi. Quindi registrati, metti like a video se le informazioni saranno utili e continua a seguirmi. Oggi voglio parlare un attimo con voi. Di tutta la faccenda aziende offshore su dove si pagano meno tasse su perché si pagano meno tasse su come non pagare tasse legalmente eh, su come funziona tutta questa uh, diciamo questo mondo uh, al di fuori dell'Italia e su come puoi usarlo anche tu però prima di iniziare una premessa io non sono un commercialista quindi prendi le mie parole come cultura generale dalle mie, eh, dalle mie ricerche dalle mie esperienze detto questo, per capire perché c'è molta confusione quando si sente azienda offshore già si comincia a pensare a eh, malloppi nascosti FBI, polizia perché indagato fai qualcosa di male no, non, non è proprio così ragazzi purtroppo questo deriva dalla mancata conoscenza di, nel dettaglio di cosa significa innanzitutto offshore cosa significa? Shore significa costa, off significa um, possiamo interpretarlo come all'arco, come fuori, ok? Quindi fuori costa, offshore significa che eh, l'azienda la, si trova fuori dal costa, fuori dalla tua nazione, quindi non per forza in un paradiso fiscale. Se sei italiano e hai un conto bancario in Francia perché hai vissuto in, in Francia, tu avrai un conto bancario offshore, cioè fuori dalla costa italica. Eh, spero che questo concetto sia chiaro quindi offshore non, si, non significa nulla di illegale non è totalmente legale, significa avere conti bancari eh, fuori dalla tua nazione di residenza se tu si, siedi in Italia e poi ti, ti trasferisci in Germania e lasci i tuoi conti correnti italiani aperti avrai dei conti correnti offshore per la Germania quindi, cioè quelli italiani mm, spero che questo lo comprendiamo una volta compreso questo voglio parlare con voi su esattamente su come si sfrutta questa cosa dovete sapere che la tassazione non è uguale in tutti i paesi l'Italia ha delle tasse la Francia ha delle tasse Ciprio ha altre tasse Dubai ha altre tasse e così via e che legalmente tu puoi avere delle aziende in qualsiasi parte del mondo cioè nessuno ti vieta di avere un'azienda, uh, non so, in Corea del Sud, ok? Tu puoi avere tutte le aziende che vuoi in qualsiasi parte del mondo, eh, almeno in Italia è così, poi ci sono stati che hanno leggi interne che te lo chiedono, mm, quindi questo bisogna capirlo: non c'è nulla di illegale. Ora, questa cosa si può sfruttare per abbassare la pressione fiscale o non pagare le tasse, però dobbiamo fare due tipi di distinzioni. Mm. Prima cosa, conto corrente personale e conto corrente aziendale sono due cose diverse. Questo dobbiamo capire: aziendale e aziendale, personale e personale. Sei tu persona fisica, invece l'azienda è un altro ente eh, legislativo, non ha nulla a che fare con te, almeno nella maggior parte dei paesi. Ne sei responsabile se sei l'amministratore delegato, ma è un'altra entità detto questo poi dobbiamo capire dove risiediamo perché ogni paese ha delle sue regole per esempio i cittadini USA i cittadini, i cittadini americani sono tassati in base alla cittadinanza questo significa che se tu sei cittadino americano e la cittadinanza americana non importa dove risiedi dove trasferisci la tua residenza dovrai sempre pagare le tasse in America mettiamo un esempio tu sei italiano, ti trasferisci in Inghilterra cambi la residenza ufficiale quindi ti stivi all'aire l'ente si occupa delle residenze all'estero italiano, e non sei più residente italiano. Questo significa che non avrai più a che fare nulla con l'Italia, a meno che non hai proprietà in Italia, e non dovrai pagare nessuna tassa in Italia se non dovuta. Eh, quindi, se tu guadagni, sei trasferito nel Regno Unito e guadagni nel Regno Unito, non dovrai pagare nessuna tassa in Italia. In America non funziona così, se tu sei cittadino americano e ti trasferisci nel Regno Unito togli la residenza ufficiale, dovrai comunque pagare le tasse in America tutta la vita. Okay? Qualsiasi cosa fai, non puoi fuggire a questo, non pagare tutte le tasse, pagare a differenza tra le tasse pagate in Inghilterra e quelle reali in America, ma comunque dovrai pagarle. Quindi ogni paese ha la sua, i suoi, le sue legislazioni. Questa tra l'altro l'America è una cosa molto, molto fastidiosa, fortunatamente non siamo cittadini americani, perché ti può avere un groppone sulle spalle tutta la vita eh, questo per quanto riguarda la persona fisica quindi se tu vendi, fai delle consulenze sotto il tuo nome un cognome, tu come persona eh, dovrai tassare le tue cose sotto il tuo nome ora poi un'altra cosa importante da capire è dove vendi, dove fai i soldi ok? ad esempio se vendi in Italia dovrai pagare le tasse in Italia in qualsiasi circostanza, ok, per le leggi italiane. Se vendi in USA prodotti fisici da USA a USA, dovrai pagare le tasse federali USA, ok. Se la CSA se si in destro, avrai un tetto minimo che non puoi superare prima di pagarle. Ma ad esempio, se vendi prodotti digitali in USA, le tasse non le paghi in USA. Mm, io ti sto parlando di tutte queste cose perché dobbiamo avere il quadro generale per capire un po' come funziona la situazione, ok? Ora, cosa, cosa succede qui? Mettiamo, uh, facciamo diversi casi. Hai tu uh, investito in bitcoin dieci anni fa, hai accumulato nei tuoi investimenti 5 milioni di euro, ok? O 5 milioni di dollari e ce li hai bloccati nei Bitcoin, okay? nel, tuo, nel tuo wallet, nella tua ledger Nano S e vuoi uscire questi 5 milioni di euro ora, ovviamente parliamo di cifre grandi ok? Ehm, per far capire i concetti perché con 20.000 euro non vale la pena fare questi giochi poi passerò alle aziende perché so che a molti di voi mi guardate vi interessa l'azienda però prima facciamo quello personale se no non possiamo capire il discorso aziendale come fai a uscire questi 5 milioni di euro? se tu sei in Italia e usci cambi questi, questi 5 milioni di euro e li prelevi nel tuo conto bancario italiano dovrai pagare le tasse all'italia ok? perché sei residente italiano se tu mh, vai a Dubai e ti apri un conto bancario personale e trasferisci questi 5 milioni di euro a Dubai dovrai comunque pagare le tasse in Italia perché sei residente italiano perché avere un conto bancario offshore non significa che non devi pagare le tasse nel tuo paese di residenza, ok? Tranne alcune circostanze che ora vediamo. Questo video sarà un po' più lungo ma sono cose molto dettagliate che dobbiamo capire che non ci sono molteplici situazioni. Quindi come fai a non pagare le tasse su quei 5 milioni di euro? Eh, innanzitutto se, hai, se sei residente in Italia non puoi non pagarle. Quindi la prima cosa è cambiare residenza in un paese con regole più... Mh, favorevole alla tua situazione ad esempio Dubai oppure Ciprio cosa succede? Se tu ti trasferisci la tua residenza a Dubai ufficialmente quindi non risiedi più in Italia e ti apri un conto corrente a Dubai a Dubai se sei una persona estera e guadagni denaro dall'estero quindi non vendendo ai cittadini della zona degli Emirati Arabi non dovrai pagare tasse su quei proventi quindi se tu quei 5 milioni li esci a Dubai nel conto corrente bancario siccome vengono dall'estero, non vengono da investimenti all'interno di Dubai tu non dovrai pagare tasse, né in Italia, perché in Italia che sei tolto la residenza non ha nulla a che fare, a meno che non erano soldi guadagnati dall'Italia ma in questi casi investimenti, essendo in bitcoin, non hanno nulla a che fare eh, oppure per esempio Cipro ha la stessa più o meno regola poi qua andiamo in problemi un po' più bassi perché ad esempio in bitcoin devi trovare un paese favorevole alle criptovalute, banche che ti aprono il conto ma questo lasciamolo stare in questo video eh, andiamo a affrontare la cosa un attimo in vista più generale eh, questo è un esempio la stessa cosa si potrebbe applicare in, in molteplici situazioni eh, se ad esempio sei un consulente vendi prevalentemente a cittadini esteri non italiani guadagni 20.000 euro al mese e non vuoi pagarci le tasse, ti togli la residenza all'Italia, te la metti a Dubai, te la metti a Ciprio, ovviamente devi vivere lì, poi devi rispettare i requisiti per tenere la residenza, e pagherai il 0% di tasse. Attenzione, non in tutti i paesi, questo, inoltre gli sto dicendo i nomi dei paesi, appositamente, perché se andate in Spagna le tasse dovete pagarle in Spagna, qua parliamo di paesi dove hanno una tassazione 0%. Eh, tra l'altro a Ciprio, scusate, mi sa che non è 0%, ma è il 5%, errore mio, ma comunque il discorso non cambia risparmiate notevolmente. Questo per quanto riguarda la stazione personale. Come funziona per le aziende? Poi, ragazzi, dovete andare a parlare con commercialisti sia locali che internazionali per evitare casistiche. Perché ovviamente poi ogni caso è a sé. Però, mettiamo che voi vendete, mh, avete fatto un, un, un corso, ok. Vendete questo videocorso a clienti australiani. Questo corso vi porta 10.000 euro al mese, 50.000 euro al mese. Eh, se voi questi soldi li fate entrare in una SRL italiana o nel vostro nome italiano dovete pagare tasse in Italia seguendo eh, le, i vari scaglioni fiscali italiani, come fate a non pagare tasse su questi proventi? Molto semplice. Innanzitutto dovete cercare una legislazione dove vi permetta di aprire un'azienda con tasse favorevoli. Ad esempio um, USA... Ci sono paesi in USA dove hanno tassazione 0% per, sulle aziende se i proventi vengono da cittadini in USA. Quindi, eh, vendo a clienti australiani, australiani. o un'azienda americana in un paese dove non mi tassa sui proventi esteri, gli azienti australiani non pagheranno a me ma pagheranno alla mia azienda, attenzione, che dovrà essere gestita solo al di fuori dell'Italia, se no diventa residenza italiana. Questo potete farlo, per esempio, affittando un ufficio, anche un ufficio temporaneo, una stanza o qualcosa nel paese dove c'è l'azienda e volando lì quando è necessario. Perché un'azienda per essere non residente in Italia deve essere gestita con le decisioni amministrative fuori dall'Italia. Quindi basta andare lì per prendere decisioni strategiche dell'azienda o magari prendere dei BA degli assistenti virtuali che girano l'azienda per te eh, quindi tu non lavorerai attivamente all'azienda quindi questi soldi australiani andranno nell'azienda americana perché i clienti australiani pagheranno all'azienda americana e l'azienda americana pagherà il 0% di tasse poi in base a dove avete l'azienda magari dovete fare il report dovete mandare la contabilità dovete, questo dovete vedere voi in base a sono Stati in cui non bisogna fare nemmeno i report annuali, quindi mandare la contabilità, stati in cui avete bisogno un po' di un commercialista, anche se pagate 0% tasse, oppure pagate 5%, 2% in base a dove fate l'azienda. E quindi così non pagherete nessuna tassa. Però, questo non significa che voi potrete prendere i soldi e spenderli in Italia. Perché è vero che pagate il 0% di tasse, ma non siete voi, è la vostra azienda la vostra azienda americana o di dovere che sia, che paga 0% tasse. Se voi quei soldi ve li staccate come dividendi, ve li prendete, ve li prelevate nel vostro conto credente italiano, o comunque voi stessi, dovrete pagare le tasse non sull'azienda ma sui vostri dividendi, su quello che prelevate nel vostro credente in Italia. Mm, quindi comunque non potete scappare dalle tasse italiane in questo modo se l'unico modo per non pagare le tasse italiane se voi volete prendere i soldi perché poi c'è un'altra opzione lasciate i soldi lì magari sono soldi che non vi servono e lasciate l'azienda e fate investimenti tramite l'azienda eh, cioè l'azienda investe in altro sempre fuori dall'italia e sempre con le decisioni strategiche fatte fuori dall'italia e perché i soldi non vi, non vi servono oppure potete farvi uno stipendio dall'azienda come freelancer l'azienda vi può pagare uno stipendio a voi e pagherete le tasse in Italia su quello stipendio, vi apri la partita IVA e l'azienda la, paga voi e voi pagate le tasse su quello e poi lasciate il resto dei profitti dentro l'azienda se guadagnate 20.000 euro al mese se la vostra azienda guadagna 20.000 euro al mese pagherà a voi come freelancer 1.500, voi pagherete le tasse su quei 1.500 e il resto resta all'azienda oppure cambiate residenza e vi prendete tutti i soldi dell'azienda in uno stato più favorevole. Questo è come funziona. Poi ci sono altri modi, perché mettete che le cose poi sono molto complesse, ad esempio se avete un'azienda inglese in Inghilterra, vendete ai cittadini inglesi dei corsi, i consulenza, dovete pagare le tasse inglesi, perché state vendendo a cittadini inglesi, perché l'azienda è inglese, ma se la vostra azienda... Se voi avete anche un'altra azienda, ad esempio, di consulenza marketing uh, in America o a Dubai, non è illegale che quell'azienda fa consulenze all'altra azienda che pagherà eh, che pagherà quell'azienda senza pagare, cioè senza che quell'azienda poi paghi le tasse. Mi spiego meglio: se voi avete un'azienda in Inghilterra, e un'azienda in America, non è illegale che l'azienda in America eh, fattura all'azienda in Inghilterra per delle consulenze o per dei servizi cioè anche se avete due aziende, le due aziende si possono vendere a vicenda in questo modo potete abbassare le, le, la, la, la, la somma di tasse da pagare in Inghilterra ovviamente ragazzi deve essere tutto lecito, deve essere tutto legale, non potete semplicemente fare finta eh, per questo ci sono i commercialisti che vi aiuteranno, io cerco solo di farvi capire come funziona l'argomento come vedete è un argomento complesso Esistono decine di casi, decine di modi, decine, forse centinaia di legislazioni. Quindi è molto, molto importante che voi vi affidate a un consulente internazionale di fiscalità. Questi solitamente li trovate su una cifra che va dai 200-300 euro l'ora, eh, vi fanno i setup, vi, vi analizzano la vostra situazione, spenderete un po', però mm, dovete avete un setup che vi permetterà di risparmiare un sacco di soldi. Ovviamente ragazzi, nella maggior parte dei casi, se siete residenti in Italia, dovete pagare tasse in Italia, cioè qua non ci scappa. E soprattutto se vendete a clienti italiani, eh, l'unico modo è cambiare la residenza, andate a vendere cioè, capisco che non è la risposta di alcuni cui vogliono però ragazzi, se guadagnate 30.000 euro al mese, dovete pagare 16.000 allo Stato italiano, 15.000 allo Stato italiano. Amen. trasferitevi a Dubai, trasferitevi a Cipro e ne pagherete 500 euro al mese cioè parliamo di determinate cifre, ogni situazione a sé spero che questo video ti sia stato d'aiuto, mi raccomando iscriviti al canale metti un mi piace e ti aspetto al prossimo video, ciao ragazzi